a tutti! Oggi prepareremo i ricciarelli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa più 8 ore di riposo. Gli ingredienti che ci serviranno per la prima fase sono la scorza di un'arancia, zucchero semolato, mandorle pelate, acqua, zucchero a velo e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di arancia. e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso le mandorle. Facciamo tritare per 10 secondi, a velocità 10. Mettiamo da parte in una ciotola. Adesso aggiungiamo l'acqua, lo zucchero, e azioniamo il bimbi per un minuto. Temperatura varoma. Velocità 1. Aggiungiamo adesso lo zucchero a velo. La farina di mandorle. il lievito e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 6 trasferiamo il composto in una ciotola copriamola con un panno umido e lasciamolo riposare per 8 ore Trascorse le 8 ore abbiamo ripreso il nostro impasto. Gli ingredienti che ci serviranno adesso sono gli albumi, l'amido di mais, lo zucchero al velo e delle ostie che abbiamo ritagliato a forma ovale. Andiamo via alla ricetta. Posizioniamo all'interno del boccale la farfalla. Versiamo gli albumi. Vi ricordiamo che gli albumi devono essere a temperatura ambiente, doveste averli in frigo, li uscite almeno 4 ore prima dal frigo. Versiamo lo zucchero a velo, chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo montare per 4 minuti a velocità 3,5. Togliamo adesso la farfalla. Trasferiamo il composto all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 3. Trasferiamolo in un piano di lavoro infarinato con amido e zucchero. Spolverizziamo anche sopra l'amido e lo zucchero. Compattiamolo per bene e formiamo un cilindro. Una volta formato il cilindro, tagliamolo in uno spessore di circa un centimetro e mezzo. Passiamola nello zucchero a vero e nell'amido. Diamo una forma un po' ovale. Posizioniamolo su un'ostia. E continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Questo lo posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati i nostri biscotti, spolverizziamoli con zucchero a velo. Cuocere in forno preriscaldato a 150 ⁇ C per 10-15 minuti circa. I ricciarelli sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Ricciarelli, grazie e alla prossima ricetta.